Ciao io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video voglio darti alcuni suggerimenti per utilizzare il web marketing all'interno della tua strategia di comunicazione. Non so se lo sai ma il web marketing è una forma di comunicazione online eh, attraverso la quale insomma si possono o con l'utilizzo quindi tanto dei siti internet quanto dei canali social e altri eh, strumenti digitali eh, riuscire ad intercettare persone potenzialmente interessate ai nostri prodotti o ai nostri servizi. Il web marketing ha sicuramente dei vantaggi rispetto al marketing tradizionale attenzione anche se i due non devono essere considerati come qualcosa di antico è qualcosa di moderno, perché anzi la tendenza sarà sempre più nel tempo quella di andare ad integrare i canali di comunicazione tradizionale con i canali di comunicazione digitale. Ma quali sono i punti di forza a favore del web marketing? Prima di tutto è un marketing misurabile, perché si basa sostanzialmente sui dati. Con l'utilizzo delle strategie digitali si può misurare sostanzialmente tutto. I visitatori di un sito internet, le pagine che visitano, il tempo di permanenza su quelle pagine, le persone che interagiscono con i nostri canali social, l'età delle persone che si rapportano ai nostri prodotti e ai nostri servizi. Insomma siamo in grado di valutare tutta una serie di dati ed ecco perché è misurabile. Oltre che misurabile è in un qualche modo flessibile, perché si adatta uh, facilmente all'utilizzo di ogni impresa, basti pensare che le due piattaforme più importanti di pubblicità di advertising, Facebook Ads e Google Ads, possono essere gestite in maniera diretta uh, dall'azienda attraverso l'apertura di un profilo pubblicitario e possono insomma impostarsi delle campagne per poter essere interrotte, modificate, adattate a seconda del caso, con una velocità e con una diciamo azione eh, così eh, immediata che ne un altro strumento di eh, pubblicità ti dà la possibilità di poter gestire. Si tratta poi di un marketing anche per piccoli budget, sì perché eh, il web marketing ha dato la possibilità anche alle piccole e piccolissime imprese di poter presidiare dei canali di comunicazione, di raggiungere un pubblico veramente vasto anche con dei budget ridotti. Parliamo dei budget ridotti rispetto ai budget che magari sono necessari per una campagna stampa, una campagna di affissione, o una campagna pubblicitaria e anche perché attraverso come dicevamo prima queste campagne di comunicazione si riescono comunque ad ottenere dei dati interessanti sul target di riferimento e soprattutto a poter fare il remarketing nei confronti di quel pubblico. È un marketing inoltre che favorisce tantissimo la fidelizzazione perché attraverso questi processi digitali si riesce in un qualche modo ad attivare dei sistemi con i quali siamo più vicini come brand ai nostri clienti e quindi con strategie di web marketing è molto più facile eh, appunto fidelizzare i propri clienti, eh, continuare a comunicare con loro, tenerli informati, tenerli aggiornati ma anche fare delle proposte successive di vendita di prodotti differenti o di servizi che precedentemente i nostri clienti non conoscevano. Al di là di questo è un marketing che avvicina tantissimo i brand e le aziende e inoltre un marketing cosiddetto orizzontale un marketing di relazione perché avvicina sempre di più i brand ai clienti e ai consumatori un tempo era praticamente impossibile poter contattare un'azienda anche le più grandi eh, esisteva l'ufficio comunicazione ma nessuno di noi poteva comunicare con loro oggi se ci pensi basta un semplice messaggio su un qualsiasi messenger eh, di un profilo facebook per poter in qualche modo interagire anche con i grossi brand e quindi questa modalità di rapporto diretto impone anche alle aziende di essere più trasparenti e più genuine perché per noi tutti nel momento in cui siamo clienti e consumatori possiamo tranquillamente e abbiamo libertà di esprimere eh, la nostra opinione, il nostro feedback, il nostro parere su un determinato prodotto o servizio. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like o condividilo. Se vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, e clicca sulla campanellina in modo tale da poter ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo contenuto. Se invece vuoi avere una consulenza con noi, nel link sotto questo video trovi la possibilità di prenotare un'ora di consulenza gratuita. Grazie e alla prossima!